Sì, Presidente, ringrazio la collega Celli in realtà evidentemente ci deve essere un equivoco questa mozione va a dare un indirizzo molto chiaro su quello che è la definizione dei patti territoriali così come la 431 articolo 2 per cui verranno eh, definite, c'è scritto anche nella mozione verranno insomma, rianalizzate le zone, verranno ridefinite le fasce con i valori minimi e massimi da applicare contestualmente a questa attività, quindi a seguito della nuova riformulazione dei patti, eh, il Comune potrà decidere eh, no, quelli che saranno comunque o comunque andare a controllare quelli che saranno i canoni che verranno applicati. In questo caso però ricordo che eh, la norma fa un uh, riferimento molto più uh, diciamo, verso i privati, verso quelli che sono uh, tutti i soggetti che accettano di. Uh, affittare i loro immobili a un canone concordato. Nulla vieta che però a seguito anche di questa attività la commissione patrimonio di cui io non faccio parte monitorerà quindi tutto quello che potrà in ogni caso andare a soddisfare anche quello che chiede la consigliera Celli. Grazie.